Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati, basta una piccola donazione, anche solo un caffè, grazie e buona visione. Caro saluto, un abbraccio a tutti, eccoci di nuovo qua per la seconda lezione propedeutica alla soteriologia, ovviamente la mettiamo in chiaro, perché questo è un tema che davvero serve a tutti, poi chi vuole approfondirlo sa come può fare, chi eh, vuole rimanere diciamo in chiaro lo può fare tranquillamente perché sentiamo questa necessità di darvi il meglio del meglio del meglio se vi piace questo video come vi piacciono gli altri vi prego di eh, mettere un like se volete se volete sempre fatelo vedere solo a chi è interessato alla cosa perché insomma dispiacerebbe eh, perdere tempo ma non io e eh, voi a chi gli dà a chi lo date se non siete ancora iscritti potete farlo, l'iscrizione ovviamente è iper, iper gratis, attivate la campanella Quella che Vibra così sarete aggiornati sulle nostre, sui nostri video e sulle nostre playlist. Propedeutica numero due. Voi sapete che io spessissimo dico che eh, politica e religione ai tempi di Cristo erano esattamente la stessa cosa. Questo per noi è difficile perché noi siamo eredi, di una mentalità eh, post-illuminista che tende a dividere religione politica salvo poi, come diceva vi ricordate la famosa battuta di Don Camillo con Peppone dice nel segreto dell'urna eh, Dio vi vede e Stalin no ecco, perché? Perché è evidente che quando si va a votare eh, si vota anche per quello che sono i valori che una persona ha valori laici, valori eh, diciamo cristiani, valori umanitari, insomma, ecologici, insomma, uno va a votare per quello che lui sente essere vero, quello che vorrebbe che la Repubblica facesse. Quindi di fatto è una schizofrenia, non è una brutta parola, vuol dire dividere in due, è una, schizzo, è, è, è una situazione schizoide per noi, perché, perché siamo cittadini del regno, ma siamo anche cittadini di uno Stato. Quindi è sempre stato così per i cristiani, ecco. Quindi, però per capire bene quando Gesù parla, quando Gesù trasmette il messaggio della salvezza, eh, in tutte le varie sfumature che stiamo cercando di far emergere in questi mesi, almeno nell'ultimo anno, nel nostro canale, eh, beh, io ho pensato di isolare, proprio per dare un'evidenza una, una, una, un a quello che stiamo dicendo, cioè che politica e religione all'epoca era praticamente la stessa identica cosa, ho scelto il Vangelo di Matteo per farvi riflettere su molti testi, moltissimi testi, la maggioranza forse dei testi, dove si parla proprio di politica, vera e propria. Non lo faccio Luca, Marco e Giovanni perché a me interessa il taglio giudeo-cristiano, quello più vicino alla mentalità, se volete, rabbinica, dei maestri di Israele, con i quali Gesù interloquiva di più. È evidente che Matteo è un Vangelo giudeo-cristiano. E quindi ho preso quello. Penso che sia sufficiente, i banni paralleli di Marco e dei Sinotici, quindi di Marco e di Luca, vanno da sé. Giovanni, pur essendo nello stesso clima, è un altro discorso. Allora, cominciamo subito. Io mi sono appuntato, sempre nei miei appunti, alcuni versetti che poi potete andare a vedere con calma. Io intanto però ho il dovere morale di dirlo. Innanzitutto Matteo 1, genealogia di Gesù, per farla arrivare di nuovo al re, re Davide. Versetto 18, capitolo 1, eh? nascita di Gesù Cristo. Gesù Cristo, Gesù Cristo, il Messia è il Messia re, è il Messia, noi potremmo dire, generale, quello con la spada, quello che aspettavano, aspettavano anche il Messia Cohen, ma lasciamo stare. Secondo Matteo c'è questo aspetto, poi vedremo nel capitolo 11 c'è anche l'altro, ma lasciamo stare. Versetto 20, sempre capitolo 1, e eh, poi quando cambio capitolo ve lo dico. Giuseppe viene definito figlio di Davide, quindi anche Giuseppe è di, di discendenza regale. è più politico di un re, chi ci può essere? Ben David, figlio di Davide. Versetto 23, c'è cioè la profezia della Vergine. A quale profezia fa riferimento? A una profezia regale. Cioè alla nascita di Ezechia, figlio di Akaz, che sposò una ragazza molto giovane, chiamata l'Alma, no? Parthenos in greco. E quindi si fa riferimento alla casa reale, capitolo 2, versetto 2. Abbiamo visto la stella del re dei giudei. Erode si turba, fatta che fa ammassare anche i suoi figli, ovviamente a betlemme adempiendo la profezia. Perché? Perché gli erodi questo è il nipote, vengono definiti volpi, e le volpi sono eh, per noi dei furbi, per gli ebrei dell'epoca è segno di, di crudeltà uno che fa ammazzare i figli perché tentano andare al regno regno, regno, politica capitolo 2, versetto 2 capitolo 2, versetto 4 dice, e chiaramente abbiamo visto la stella del Messia re, di nuovo politica e gli scrivi lo sapevano che nasceva a Betremme il re politica, ma anche religione politica capitolo 2, versetto 16 la strage dei bambini di Betlemme i quali vi ho introdotto prima Adesso andiamo al capitolo 4, capitolo 4, versetto 8, Satan, Satana mostra i regni del mondo, esige il culto, non gli fa vedere, sinagoga i regni del mondo ed esige il culto, dice te li do, gli fa vedere i regni, i regni. Versetto 17, convertitevi il regno è vicino, vedete? Il regno è vicino. Capitolo 8, versetto 5, io poi vi metto i più importanti, quelli che penso possano dare più luce in varie dimensioni. Gesù dice che va bene, ok, al centurione, romano, politica, invasore, gli dice ok, ti accetto. Vi premetto che quando faremo in soteriologia tutto il discorso della eh, salvezza per i, per i guimi, in modo particolare, Kittim, dopo la distruzione del Tempio, non esiste conversione per i guimi, non esiste non esiste, la, cioè non esiste la salvezza per i può esistere una conversione ma non una salvezza. Quindi capite che questo quest atto politico di sdoganare il centurione è qualcosa di forte che lo metterà in crisi Gesù. Dopo lo vedrete, poi lui ne esce brillantemente ovviamente. Gesù loda la sua fede e implicitamente lo vede a tavola con chi? Con Abramo, Giacca e Giacobbe. Capitolo 10, primi quattro versetti. Eh, i dodici li chiama. Tre di loro certamente sono zeloti, forse di più. Simone lo zelot, Giude Iscariot, quindi lo zelot, e poi vedremo anche il Beato Pietro che girava armato. Questi tre sono certi, forse c'è anche un quarto e forse anche un quinto, ma tre sono certi. Tant'è che è stato sempre detto erroneamente che Gesù era uno zelota. Non esiste, che Gesù porge l'altra guancia, ama il tuo nemico, abbiamo visto prima con i romani quindi non esiste, però tre di loro di sicuro lo erano, perché lo dice il Vangelo. Capitolo 11, versetto 3, Gesù, eh, Giovanni chiede a Gesù, sei tu che devi venire o dobbiamo aspettare un altro? E Gesù poi dice, no, guarda, io faccio tutte e due le funzioni. Ah, ok, perfetto, allora io sono a posto. Quindi Messia re, oltre che Messia sacerdote, con un sacerdozio che non viene quello dalla conute di Levi, ma viene dal sacerdozio di Melchisedec, ma qui voi lo sapete, meglio di me non c'è bisogno di andare avanti. Capitolo 14, versetto 1, Tetrarche Erode scambia Gesù col Battista, già il tetrarche erode. cioè già siamo a, a palazzo, Gesù è visto come un problema, già il nonno l'aveva visto come un problema da bambino, lo voleva uccidere e quindi lo scambia per Giovanni Battista, risuscitato, perché Giovanni muore nel capitolo 11. I primi 12 versetti del capitolo 12 c'è tutta la vicenda politica secolare contro il Battista. Non ti, è, non ti è lecito tenere questa donna, eccetera. Capitolo 16, dal versetto 18 in poi, abbiamo la professione messianica bassa, non alta, quella di Tommaso. Signore mio, mio Dio, e si prostra e lo adora. No, Qui siamo ancora alla, alla cristologia messianica bassa. Tu sei chefa, no? gli dice Che fa, su quello che ha la chippa, no? Legare, sciogliere. Cioè sta dicendo, tu mi hai riconosciuto come il Messia, il figlio degli Altissimo, eccetera, ma io ti dico che tu sei Chefa, cioè che tu sei lo zelota, tu sei, ti cambio nome. Da Shimon, colui che ascolta, diventi Chefa, che è vero che in greco vuol dire pietra, ma in aramaico vuol dire copricapo dello zelota non è colpa mia, è un po' come il cammello, il cammello che in aramaico la stessa parola vuol dire corda, gomena e, e in greco vuol dire cammello, un solito problema ma andiamo avanti capitolo 16, versetti 21-27 Gesù, eh, diciamo, è contro Pietro ma Pietro lo zerotta, anzi eh, si fa cenno alla guerra del, del Barnashah alla fine, il figlio dell'uomo che viene nella gloria del Padre, con gli angeli no? che lo vedranno venire nel suo regno. Quindi è una visione apocalittica eh, contro Pietro, perché Pietro dice ma non ti accadrà mai questo. Insomma, C'è tutta un, una problematica veramente di geopolitica, quasi ieratica. Ecco, capitolo 17, versetti 27, eh, 24 e 27. Vi ho detto che Gesù si inizia nei guai con il, con il centurione, per forza, perché gli chiedono un tributo. Gli chiedono il tributo per il Tempio, non per i romani, per il Tempio. E sapete come Gesù ne esce? Perché era una tassa che loro indirettamente dovevano riscuotere, indirettamente, per il Tempio. Capitolo 20, stiamo arrivando al dramma ormai, versetti 17-28, c'è cioè la terza profezia della passione, passione, morte e risurrezione, i figli di Zebedeo che gli chiedono di andare alla destra e alla sinistra nel suo regno, più che loro la madre. Dice, ma fra di voi non sia come i capi delle nazioni, però non dice che non ci debba essere un capo, ma dovete servire, se volete comandare dovete servire come il Bar come me, come il figliol, il figliol dell'uomo. Ormai abbiamo finito, eh? spero che vi interessi. Capitolo 21 abbiamo i versetti 8, 11, 12, 14, 33, 34. Vedici, Osanna, Oshi Anna, Baruch Abade Shem Adonai, cioè l'entrata trionfale. È il profeta, è il profeta Gesù che entra esattamente accolto come il Messia. Al versetto 12 scaccia con la sua autorità i venditori i compratori del Tempio perché è anche Messia Cohen, Messia sacerdote. Al versetto 14 i bambini lo proclamano figlio di Davide nel Tempio e accetta questa identificazione, più politica di così. Ma è che religione? E poi abbiamo la parabola dei Vignorioli Perfidi, 23-35, capitolo 22, scusate, 21, dei Vignorioli Perfidi, vogliono sopprimere il figlio perché così l'eredità rimane a loro. Si sta parlando di cose concrete, non si sta parlando di paradisi, nuvole, cieli, mandolini e cose di questo genere. Perché a volte noi siamo più influenzati, forse, da, da Natale Ieri che da Matteo. Capitolo 22,15, tributo a Cesare. Il tributo a Cesare. Gesù accoglie i, i Romani. Tributo a Cesare. Ma il tributo a Cesare è un fatto politico. Vuol dire che tu accetti la sovranità di Cesare. Vi preannuncio l'ultima frase terribile detta dai figli di Israele. Non abbiamo altro re. Vi ricordate? Che Cesare. Se non è politica quella. E quindi tributo a Cesare. Poi i versetti 2-33 del capitolo 22 contro i Sadduce la resurrezione. Perché politica? Perché il risorto può combattere di nuovo. Nella guerra finale, quella del rotolo, del rotolo della guerra, si parla proprio di questa guerra tra i tsadokhiti e i traditori ebrei e i traditori del tempio, i profanatori e i figli delle tenebre che sono anche questi, che sono i chitini romani. E se tu non credi alla risurrezione vuol dire che non credi all'Olamabà, non credi che il tuo potere possa essere scardinato dal regno di Dio. E non credi nemmeno che i risorti possano regnare, quindi se diventano martiri, sono rimasti martiri per niente. E Gesù, invece, è molto chiaro, come tutta la tradizione farisaica, dicendo no, che ci sarà la risurrezione, saranno premiati. Questo è un po' il discorso. Poi capitoli 24 e 25. Sono due capitoli apocalittici. Si parla proprio della distruzione di Gerusalemme, del re che viene, che fa il giudizio. Figli di Israele. C'è proprio la glorificazione dei figli di Israele che seguiranno Gesù, anche se non si parla direttamente della Chiesa. Quindi, due capitoli interi: due capitoli interi: Capitolo 26, 51, Pietro è armato, capitolo 27,11, Sei tu il re dei Giudei, gli si chiede. Pilato va al dunque. Sei tu re? 16, 23. Questi sette versetti. Barabba. Parallelo a Giovanni 19, 12. Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chi si fa re è contro Cesare. Giovanni 19, 15. Anche. E Pilato... Dice, ma io metterò in croce il vostro re. È un termine politico, religioso, ma è politica, vedete, è politica. E sono i sacerdoti e rispondono, non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. È l'ultimo versetto, 27-27. Gesù è deriso dai soldati romani perché gli mettono una corona di acanto che era la pianta che si può tradurre anche spine, però è la pianta che si dava agli imperatori, un mantello rosso che si dà ai re, una canna che sta da scetro, e lo beffeggiano come re. Questo è secondo Matteo tutta la compilazione dei versetti che ci fanno capire che quando Gesù parla, quando Gesù, eh, il ruolo di Gesù nella sua società, è quello di Ra, di Moret, cioè di Maestro, di Moret, di specialista, di Dio incarnato, ma c'è sempre questo sfondo politico del re. Lui deve comandare, le potenze umane devono lasciare a lui la, la supremazia, perché lui è il re dei re, signore dei signori. Ecco, vi saluto, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto, un po' lungo però ho dovuto trovarvi tutti quei versetti, o dei brani interi, addirittura due capitoli interi, che ci fanno capire che quando Gesù era in mezzo a noi e parlava, sia gli ascoltatori, sia gli astanti, sia lui stesso avevano questa idea. Politica e religione, diciamo noi, sono la stessa cosa. Lui è il re, è il re per il nostro spirito, ma è anche il re dei re, sopra i regni della terra. Ciao, grazie, grazie alla prossima.